e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arraneggianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pane ebraico Challah. Questa parola deriva sempre dall'ebraico Chalal, che significa rompere, tagliare. Infatti si dice che quando il prete sempre ebraico Kohain morì, si decise di prendere un pezzo di questo impasto prima di intrecciarlo e bruciarlo, nel nome dell'Altissimo. Questo pane viene creato e consumato durante la festa dello Shabbat che corrisponde dal tramonto del venerdì sera fino al tramonto del sabato sera. Prima di fare questa festa o rituale si fa sempre la preghiera del Kidush. Questo pane viene creato tutti i venerdì da tutte le donne ebraiche è veramente famosissimo e buonissimo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina 0 o manitoba, 130 ml di acqua a temperatura ambiente, 2 uova, 30 g di zucchero semolato, 8 g di sale, 7 g di lievito secco, 40 g di miele e 60 ml di olio di semi di mais. Per prima cosa ci occupiamo del lievitino e ci servirà l'acqua il lievito, il miele e due cucchiai di farina. Poi mescoliamo tutto per bene. Così come lo lasciamo lievitare nel forno spento per un quarto d'ora. Nel frattempo prendiamo una ciotola e ci mettiamo dentro le uova lo zucchero e l'olio, poi mescoliamo tutto per bene con delle fruste. Ora aggiungiamo il nostro lievitino, lo togliamo bene dai bordi e mescoliamo tutto per bene con una frusta. A questo punto prendiamo una ciotola più capiente e ci mettiamo dentro la nostra restante farina, il sale. Con un cucchiaio mescoliamo il tutto per bene, proprio in questo modo. Poi aggiungiamo il composto che abbiamo fatto in precedenza e iniziamo ad impastare con le mani. il nostro impasto inizia a compattarsi lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro e lo lavoriamo per 10 minuti. Seguite attentamente i movimenti della mia mamma perché sono molto importanti. Passati i 10 minuti di lavorazione prendiamo il nostro impasto, creiamo una palla, lo trasferiamo in una pool più capiente e ricoperta d'olio poi la copriamo con della pellicola alimentare trasparente e la lasciamo lievitare per due ore nel forno spento guardate come è venuto bene il nostro impasto dopo due ore di riposo ora lo schiacciamo leggermente con le mani in modo da eliminare l'aria poi lo prendiamo con molta cautela, lo trasferiamo su una bilancia e lo dividiamo in sei parti uguali. Ora con i nostri pezzi di impasto formiamo delle palline e poi le lasciamo riposare coperti con pellicola alimentare trasparente direttamente sul nostro piano di lavoro per 10 minuti. Passati 10 minuti, prendiamo le nostre palline, le mettiamo sul nostro piano di lavoro leggermente spolverizzato con della farina, poi creiamo delle specie di rettangoli, aiutandoci con un mattarello come sta facendo la mia mamma. Quando avremo fatto il nostro rettangolo, lo arrotoliamo su se stesso, bello stretto, proprio in questo modo. Prendiamo, lo giriamo e lo allunghiamo con le mani finché non raggiungerà le misure di circa 40 cm. A questo punto lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo mettiamo da parte. Continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Dopo averli stesi per bene, li schiacciamo a 3 a 3 come sta facendo la mia mamma proprio in questo modo poi li schiacciamo tutti insieme perfetto a questo punto iniziamo ad intrecciare e prendiamo quello che era l'ultimo dalla parte di destra e copriamo le punte facciamo la stessa cosa però con quello di sinistra poi riprendiamo quello di destra lo mettiamo in mezzo Prendiamo il laterale, sempre quello dalla parte di destra, e lo portiamo a sinistra a coprire in questo modo. Prendiamo quello di prima di destra e lo portiamo nella parte sinistra, come sta facendo la mia mamma. Prendiamo l'ultimo di nuovo a sinistra e lo mettiamo a coprire in questo modo. Prendiamo quello di destra e lo mettiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra e andiamo a ricoprire di nuovo in questo modo. Portiamo nel mezzo, prendiamo di nuovo quello l'ultimo a sinistra e andiamo a coprire in questo modo. Prendiamo quello di sinistra di prima lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a destra e lo portiamo a sinistra a coprire. Prendiamo quello a destra e lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra e lo mettiamo a coprire in questo modo. Poi prendiamo sempre quello di prima a sinistra e lo riportiamo in mezzo. Prendiamo quello di destra e lo mettiamo a coprire sempre verso sinistra. Prendiamo quello a destra e lo mettiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a sinistra e andiamo a coprire di nuovo. Prendiamo quello che era a sinistra e lo portiamo nel mezzo. Prendiamo l'ultimo a destra e mettiamo a coprire come sempre. Prendiamo quello che era a destra, lo portiamo in centro, prendiamo l'ultima sinistra, mettiamo a coprire dalla parte di destra, prendiamo quello che era a sinistra, lo riportiamo nel mezzo e continuiamo così finché non lo finiamo. Sempre lo stesso procedimento. ok ci siamo quasi perfetto gli ultimi ritocchi quindi direi che abbiamo quasi finito finiamo di intrecciare sempre seguendo lo stesso procedimento solo che ovviamente avremo dei pezzi sempre più piccoli ok l'ultima parte la mettiamo sotto e abbiamo completato il nostro chalà. Ora che abbiamo finito prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo in una teglia coperta di carta da forno, lo sistemiamo per bene, poi lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo alimentare nel forno spento fino al raddoppio. Il nostro impasto ha impiegato due ore a raddoppiare. Ora sbattiamo per bene un uovo aiutandoci con una forchetta. Poi cospargiamo con l'uovo tutto il nostro challah. Ora lo cospargiamo con i semi di sesamo, poi lo facciamo a forno normale 180 gradi per 25-30 minuti, ossia fino alla doratura presenta il nostro pane appena finito di cuocere. Ora lo lasciamo raffreddare per almeno 30 minuti prima di tagliarlo su una griglietta. Ma guardate che meraviglia di un pane che ci è venuto ragazzi! Noi volevamo farvi vedere anche com'è all'interno. che meraviglia di un pane ragazzi che bello morbido, soffice bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un chal'à beh ragazzi che dirvi è favoloso è buono, sofficissimo, delicato. Veramente, vi assicuro che può essere accompagnato sia a qualcosa alla colazione, sia a pranzo, perché è veramente versatile. Farete un grandissimo figurone con i vostri invitati, perché oltre ad essere bello, è buonissimo, veramente. Insomma ragazzi, ve lo consiglio, è assolutamente da provare!